Mondo di questo tipo uno che per tutta la sua vita ha soltanto visto oppressione come può credere che ci sia anche solo un'alternativa deve solo immaginarsi può soltanto immaginarsela però voglio anche dire che proprio benvenuto Belli nell'arco della sua evoluzione è andato avanti ha cominciato a scrivere anche altre cose no? ha cominciato a occuparsi della condizione delle donne della condizione contadina e poi è arrivato a scrivere due libri, uno sul prete giusto, cioè la storia, non mi ricordo il nome del prete, una storia invece di, di, di grandissima lotta non violenta per salvare il più possibile a Borgo San Dalmazzo, e il disperso di Marburg, un incontro con il nemico, la storia di un ragazzo nazista che nel, nei dintorni della caserma di Borgo San Dalmazzo faceva ogni giorno che era un ragazzo biondo, sembra una cavalcata a cavallo, e che una sera è ritornato soltanto il cavallo, perché i partigiani l'avevano intercettato, ammazzato e nascosto nelle frasche, sul, sul, come si dice, sul gesso, nelle gravere, c'è scritto. Il disperso di Marburg è un, è un libro pacifista, scritto da Nutorelli, ci ha messo vent'anni a scriverlo, a ricostruire questa storia, perché si rendeva conto forse, questa è la mia ipotesi, si rendeva conto forse che il percorso di pacificazione è irreversibile, nel momento in cui tu impari che esiste quest'altra possibilità e che quello che è il nemico, come diceva la eh, Brucken, Ah, è un essere umano che, con il quale si può relazionare Diventa, cioè quell'odio si smarrisce cosa stai odiando? e questo percorso è probabilmente qualcosa che internamente non è semplice perché si tradisce tutti i compagni di guerra Ecco, ecco però questo, questo percorso di benvenuto Revelli no, che da mai tardi arriva a scrivere un libro di una bellezza stratosferica come il disperso di Marburg cioè va a studiare il nome di un nemico e a fare la sua storia, fino a incontrare, credo, i parenti, adesso non mi ricordo più bene la storia, è qualcosa a cui noi dobbiamo provare a, a, a puntare la speranza prima. Eh, questo, questo libro ci, ci, ci dice che questa speranza esiste, esistono percorsi e proviamo a percorrere. Diciamo. Pier Carlo che può fare il libro anche lui, è stato... no, la mia domanda eh, è questa, eh, cioè noi abbiamo fatto dall'Italia sono partite le carovane con un certo spirito che hai descritto benissimo. Volevo sapere, ci sono carovane simili da altri stati, oppure siamo solo noi? Well, uh, guarda, no, funzionalmente non lo so, non, lo so. Non, <ride> uh, non mi sono informato. Per, immagino di sì, eh. Penso che il pacifismo italiano sia molto diverso. No? Di Carovale non so. Non Certamente no. in Polonia, per dire, ci sono organizzazioni che, che sono in grado di no... accoglienza sta... dei profughi. Accoglienza dei profughi, però anche in senso più sì, ehm. però voglio dire: rischia, rischiano sulla propria pelle, nel senso che l'accoglienza dei profughi è un reato in quel paese, dipende dai profughi, per carità. Quindi poi no. sviluppano. Quindi, per esempio là ci sono poi cosa sia davvero il movimento europeo Stop the Peace Now non abbiamo mai capito bene neanche noi cosa sia e quanto sia eh, certamente non carovane perché, però per esempio sì, no. i Stati Uniti al, mi sembra il 18 marzo hanno fatto una manifestazione importante a Washington alla coalizione Amnswer quella che era la stessa del, del 2003 carovane non lo so La domanda l'ho fatta perché leggendo sui giornali, poi non so sì. se è vero. Eh, cioè noi abbiamo maggioranza contro, diciamo, l'invio delle armi, sì. se uno chiede solo, fa la domanda. Mentre io sempre ho letto sui giornali che siamo l'unico paese in Europa a avere questo livello. Cioè siamo, eh, tutti gli altri paesi invece hanno una maggioranza che sì. vuole l'invio di armi. Sì. E sì. questo è un fattore abbastanza negativo. Io, certamente, no, no, no. certamente un certo tipo di, di mentalità militarista nei paesi anglosassoni e chiaramente cioè, dire, se andate su un sito che si chiama Silent Professional andate a cercarlo, ci sono i, i posti di lavoro per fare il contratto, c'è proprio scritto, no? proprio, fa parte di quel modello, eh, andare a lavorare come contratto è meritorio. Eh, tra l'altro delle paghe di 1.000-2.000 euro al, al giorno. Diciamo, quelli buoni sono in contatto, quelli che quelli quelli buoni... sono mercenari. Eh, dipende, certo, certo. sì, sì, certo. Quelli, certo, okay. sì, comunque, silent profession, ci sono più di una possibilità. Eh, L'Italia però ha una sua particolarità, eh, nel senso che c'è questo scollamento fra l'istituzione e, e la popolazione, che è atavico nel nostro paese. E quindi è probabile, per esempio, che, che in altri paesi ci siano inizia cioè le iniziative, chiamiamole quelle istituzionali, siano la modalità. Ecco, noi abbiamo, abbiamo le nostre, le nostre forme che sono che sono diverse, non so bene i francesi come, come reagiscono, o i tedeschi. Ci comunque. sono state quasi, sì, cioè, sbilanciamoci, eh. ci sono i flash mob in Francia. Eh. Eh. Ma, con, ma, ma sono... parliamo proprio di Carovagna, anche? Eh. Sì, però qua appunto dice, parla, dice che tantissime piazze, poi... Eh, ci sono, ma in Germania credo che non siano così. C'è Europe for Peace. Europe for Peace, non sappiamo bene cosa sia. In Germania non so, cioè credo che i tedeschi siano... di piazza si è saputo qualcosa, manifestazioni in piazza si, ma da quello che ho letto, so 60 a favore delle armi e 40 contro, eh. noi siamo i 60 e 40. Forse paradossalmente... Sì. Ecco, poi vai in Polonia, l'80 a favore delle armi. Questo io l'ho letto sui giornali, poi non so quanto siano vere queste cose qua. Mm. Però secondo me la nostra posizione, ma qui è un'idea mia, è una che secondo me i movimenti antimilitaristi, pacifisti, non violenti, in Italia hanno una lunga storia e sono presenti, ecco, io non so quanto sono presenti anche negli altri stati. Poi può anche darsi che il, il Papa abbia avuto una sua influenza, ecco, diciamo questo, noi abbiamo il Papa gli altri non ce l'hanno. L'antimilitarismo è diverso dall'obbedienza civile, dalla disobbedienza civile, mm. mentre invece alcuni paesi anglosassoni hanno una tradizione di disobbedienza molto più eh, profonda, cioè, storicamente più, più datata rispetto a quella italiana. E di nuovo la motivazione è la stessa, perché una delle motivazioni era proprio il fatto che la religione e lo Stato da noi si sì, sì, sì, sì, sì, intersecavano, in certi mondi invece questa cosa qui non era così correlata. Qua c'è un tema. La, la cosa che da, da giornalista vedo è eh? un fenomeno esiste nella percezione collettiva se c'è qualcuno che lo racconta. No? Okay. E allora, ritornando alla pandemia, vax no vax, cioè bastavano 10 scalmanati fuori da un uh, centro vaccinale a fare casino per farti credere. Che tu fossi in un paese di pazzi eh, Novax, perché il, il racconto appunto faceva sì che tu eh, credessi che ci fossero molti di più di quelli che erano e invece tutte le varie manifestazioni che ci sono stati incontri eh, digiuni ma, ma ovunque ci sono stati se voi andate sul sito Um, quello Peace Reporter uh, trovate giorno per giorno in Italia che manifestazione, che incontro che, che, che iniziativa c'è vedete che ogni giorno, in ogni paese in ogni città italiana c'è qualcosa però non lo vedete da nessuna parte allora la percezione che poi te c'hai è che ma, ma non ci sono no? ma non ci sono manifestazioni no, alla gente non interessa nulla però è un problema, è un problema diciamo, proprio informativo. Una cosa esiste se c'è qualcuno che la racconta, Quando se nessuno la racconta. racconta... sono 60 settimane che facciamo di la, la Repubblica di Torino. Che venga a vedere <ride> e il, il pacifismo. c'è cioè, come posso dire, è un po' e paradossalmente. Questa è la lezione che ci dà. bisogna rileggerci asse su questo. Cioè, Bertrand Rass, cioè paradossalmente certe cose vengono fuori soltanto se sono usabili in contrapposizione agli, al nemico. La, le posizioni prese in questo periodo da alcuni governatori e sindaci del centro sinistro rispetto al, alle, agli eccessi eh, contro i migranti sembra che come unica vera finalizzazione abbiano quello cioè, la contra... vengono oggi raccolte perché servono in contrapposizione al centro-destra no? è la logica che, la logica... che dice no? ma voi pensate alla manifestazione quella più grande che c'è stata a Roma se voi aprite i giornali di quei giorni non... sì, si raccontava la manifestazione ma perché c'era Letta, c'era Conte il Conte sì, Progressista è... i rapporti fra PD che voglio dire ci stanno in un racconto, però delle ragioni di quella piazza lì, ma non ne ha parlato nessuno, non, non sono inter... cioè 100.000 persone sono andate in piazza, perché, per quale motivo, su quale piattaforma, quindi Europe for Peace aveva creato una piattaforma con delle... Qualcuno le ha affrontate queste... No, io lo dico da, da, da giornalista, quindi mi ci metto in mezzo anch'io. È un modo sbagliato di raccontare i fenomeni politici. Allora, tutta l'attenzione, 100.000 persone era Conte cosa dice, Letta cosa dice, il PD però la minoranza è andata in piazza con Calenda, cioè tutto il racconto ha abbandonato la... completamente poi il motivo per cui le persone erano andate in piazza. E questo, questo è un problema, mm -hmm. in qualche modo poi, eh, come posso dire le anche la, la, la, la voglia di piazza delle persone perché ecco. se io vado lì e poi quello che io sono andato lì e eh, la funzione di quello che io ho fatto è solo far parlare Letta Conte capite bene che è abbastanza riduttivo ecco. e di sicuro non, non, non ti fa venire grande voglia di, di esprimerti pubblicamente <ride> la... una cosa ancora lì andando giù con le carovane, incontravate anche come si dice. Persone russofile o solo, mm, no, solo diciamo, no, solo, solo crai? Poi magari sì, tra, anche tra gli lì Magari c'erano persone eh, di, di troite, vuol dire non, non, non emergeva, diciamo, no. perché anche adesso questi qua sono vittime in questo periodo, però nel periodo in cui avevano ucciso sì, sì, certo, certo, certo. quei decine di migliaia di insomma, quanti erano. Sì, sì, sì. I, quelli dell'esercito paramilitari eh, ucraini nel Donbass, questi cosa facevano? No? Ad okay. esempio è uscito anche un, eh, un dossier no, di uno spagnolo che ha ripreso alcune forme di lotta che sono, si sono manifestate fino a giugno, diciamo, perlomeno lui documenta, quelle fino a giugno nel, nella zona sud eh, sud-est dell'Ucraina, del, dell eh, con lotte, no, lotte non violente che si sono manifestate. No? E lì faceva notare che c'è una comunità di mediatori e di, eh, diciamo, di associazioni di professionali, che, professionali proprio, che affrontano i conflitti interetnici, intercomunitari. Che, che sono intervenute e hanno aiutato queste forme di lotta non violenta. Eh, e allora però la domanda che mi ponevo era questi qui nel, nel periodo precedente, all'inizio della guerra, eh, cosa facevano? Ecco, non si sa insomma, non no, abbiamo non, elementi. Non, devo dire che so che però un'idea futura di queste carovane e riuscire a sconfinare anche dall'altra parte, perché dire la, le, le parole di pace, le pratiche di pace, non valgono solo per gli ucraini, devono valgere anche per gli altri. E, ad esempio c'è tutto un lavoro che sta facendo col, con le obiezioni di coscienza, perché poi vai a vedere, Russia, Bel, Bielorussia, Ucraina, sono tre stati dove hanno politiche repressive simili nei confronti di tutti gli obiettori, Quindi, L'idea è provare ad aiutare le famiglie russe, bielorusse, ucraine a tutelare queste persone. No? Eh, ma comunque l'idea, in questo senso, è molto interessante. La, la, il lavoro fatto, diciamo, dal movimento, social, primo movimento socialista, i primi movimenti socialisti a livello ideale, dalla prima internazionale, e poi anche quelle successive. C'è cioè l'idea che i popoli. Qualunque essi siano, che dichiarino guerra o che la subiscano, sono essi stessi vittime dei propri governanti. Allora, ovviamente il movimento socialista operaio diceva che sono i proletari che si fanno la guerra tra di loro, ma oggi non è che poi è cambiato diversamente. Il giovane russo che viene mandato in guerra mm. è costretto a farlo e comunque è lui stesso vittima di una propaganda nazionale e allo stesso tempo il giovane ucraino non può rifiutarsi o se lo fa deve affrontare periodi indefiniti di galera o magari anche il pubblico ludibrio eh, nel, proprio, nel proprio paese perché te non ti sei dovuto intruppare cioè al di là del russo ucraino eh, la, la vittima è sempre, è sempre un essere umano che subisce poi decisioni di guerra che se voi ci pensate in qua, in quanti, quante sono i decisori in una guerra? Si contano sulle dita di una mano, cioè saranno 10 persone al mondo in questo conflitto: saranno 10 persone che decidono che si fa la guerra, e tutte le altre devono eseguire degli ordini volenti o non volenti. C'è proprio una questione di squilibrio di potere tra una moltitudine che subisce, a volte anche non a malincuore, perché c'è una parte che invece è felice di, di, di, fare, di, fare, di fare la guerra. Ci cioè sono movimenti paralazisti di qua e di là. E se la godono a fare la guerra certo, per l'amor di Dio, ma poi alla fine all'atto pratico esattamente come 200 anni fa come mille anni fa una minoranza decide che si fa la guerra e c'è la maggioranza che la subisce e questo rimane proprio nel corso della storia una, una regola dalla quale non si sfugge. Allora, andiamo a chiudere perché ringraziando tutti io nella mia presentazione ho parlato troppo poco della sua esperienza giornalistica ed editoriale e me ne scuso perché volevo andare subito al tema però Matteo ha un elenco di pubblicazioni che non sono male il primo libro è intitolato Gli ultimi Moicani, edizione Allegra 2011 è sulla storia di democrazia proletaria eh, scusate se sì, è poco voglio dire. una storia eh, no. No, non è quella della mangusta eh, L'Agile Mandus è quello di affio di Cotra. Ah, eh, si anche si chiama... tu ne hai scritto uno? Sì, sì, sì. Poi ha fatto nel 2012 l'Armata di Grillo sul Movimento 5 Stelle, Podemos con Giacomo Russo Spena, Tsipras chi con Giacomo Russo Spena e poi si è dedicato a... a si è dedicato alla storia di Matteo Salvini, anatomia di un populista, e nel 2021 Comunisti d'Italia, omaggio per cento anni della fondazione del PC. Eh, sei tu che hai scritto un articolo sulla giornata di un volontario di lotta comunista giusto? no no no no no non no, no, no, no non scritto io ah, ok, va bene, perché sono no questo vero. no non l'ho no io, io ma l'ho apprezzato no ah, hai letto? no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no diversa da quello che faccio io nelle giornate, io sono diventato un pochettino più eh, congeniale. Quindi grazie per queste testimonianze, Matteo, e per questa eh, volontà di essere venuto a trovarci. Spero che non sia... Che non sia... spero che sia l'inizio di tanti ah, sì, altri sì, volentieri. volentieri. Eh, okay. Possiamo fargli un applauso perché... Grazie. Grazie, Matteo. Grazie.